Ciao, oh. è da un po' che mi ripromettevo di parlare del Line Art Modifier, che è una grandissima novità di Blender, soprattutto per chi vuole ottenere dei risultati che sembrano disegnati. Grazie al Line Art Modifier è possibile realizzare rendering di questo tipo con le linee e soprattutto anche con gli stili più disparati che possono appunto per esempio somigliare a dei disegni fatti a mano. Come in un caso come questo che è quello che trovate appunto nel mio tutorial sulla città di fantascienza. Vi metterò un link sotto nella descrizione del video se siete eventualmente interessati ad andare a vedere su Gamrod di che si tratta. Diamo un'occhiata a cos'è questo nuovo strumento. In realtà è un modifier per Grease Pencil. Se volete sapere cos'è Grease Pencil, uno dei miei video recenti è questo, cos'è Blender Grease Pencil, che ve lo spiega velocemente. Se volete invece proprio imparare del tutto ad utilizzarlo da zero, io sul mio canale ho un corso intero di Grease Pencil, Modulo 1, dove si impara a utilizzarlo per disegnare immagini statiche, nel modulo 2 si comincia anche a utilizzarlo per animazioni, perché è uno strumento col quale si possono fare animazioni sia tradizionali che 3D, con un misto di 2D e 3D. Pur essendo un modifier, lo si trova, questo nuovo strumento, già nel menu di aggiungi, quindi con un maiuscolo A, alla voce Grease Pencil posso già aggiungere, e questo è il modo più facile per capire di che si tratta, aggiungiamo subito questo Scene Line Art con il cubo di base. E vedete in arancione, clicco fuori in maniera che non, non sia più evidenziato, che ci sono delle righe. Sul mio cubo e fin da subito vi faccio notare che queste righe eh, prima di tutto sembra che rendano il cubo trasparente e secondariamente non sono su tutti i lati del cubo per esempio questi due lati non hanno righe perché perché questo strumento funziona solo con una telecamera in scena in scena nella scena base di Blender se l'avete lasciato come sta una telecamera c'è e se premete 0 sul tasterino numerico vediamo la scena dalla telecamera e riusciamo a capire che questo modifier sta funzionando da questa vista. Se seleziono il cubo per esempio e premo R per ruotarlo e lo ruoto, eh, premiamolo due volte, RR, in modo da poterlo ruotare anche in altre direzioni, proviamo a spostarlo in un'angolazione diversa, tipo questa, nella quale riesco a vedere solo queste facce, esco dalla telecamera Andiamo a vedere e scopriamo che ci sono le righe solo di questa faccia che questo oggetto nuovo lineart adesso è fatto così torno nella telecamera sposto di nuovo rr il cubo esco dalla telecamera e adesso le linee sono queste quindi capite immediatamente che questo strumento lineart disegna le righe che ci sono sulla scena ma solo a partire dalla visuale della telecamera. Quindi l'unico modo per cambiare le righe è o rimanere nella telecamera e cambiare la scena oppure andando nel menu view scegliere camera to view di fare un lock e adesso quando sposto la telecamera anche le linee vengono cambiate e vengono disegnate di volta in volta. La vostra scena quindi sarà più lenta nel momento in cui questo modifier è attivo ovviamente per un cubo eh, non ve ne accorgete. Però se cominciate, adesso lascio questo lock, nascondo, se cominciamo a eh, rendere la nostra scena più affollata, adesso ho popolato la mia scena di cubi, e con la telecamera mi allontano potrete accorgervi adesso che la scena è affollata che ci sono appunto mh, che lo spostamento della telecamera è molto più indurito perché la scena è piena di oggetti e ogni volta queste linee devono essere generate. Esco dalla telecamera e le posso proprio vedere. Tra l'altro posso vedere che le linee degli oggetti più lontani sono più sottili di quelle degli oggetti più vicini. Sono sempre in primo piano queste righe perché andiamo a, a selezionare il nostro oggetto line art che adesso è nascosto in fondo tutti i cubi. Eccolo qua line art. Eh, se vado a vedere le caratteristiche dell'oggetto sotto eh, viewport display come vedete è cliccato in front. Se io lo togliessi Adesso guardate la differenza, lo devo selezionare, però, siccome l'arancio mi dà fastidio, premo questo tastino qua sopra per nascondere le righe. Con in front, le righe sono sempre davanti agli oggetti, sempre. Se lo tolgo, le linee possono essere oscurate dagli oggetti e quindi, se uscissi dalla telecamera, non ho più questo fastidioso, oggetto di ehm, fastidioso effetto di trasparenza. Ma che succede? succede che dove le linee sono esattamente corrispondenti, vedete come qui, a un bordo, vengono leggermente mangiate dal bordo stesso e questo è il motivo per il quale di default viene attivato in front per l'oggetto risultato del line art modifier. È molto comodo perché tra, sempre avendolo selezionato, come prima è selezionato, non vedo l'arancione perché ho disattivato questo, altrimenti non riuscirei a vedere bene. Se vado qui tra i modifier lo scopro eccolo qua line art modifier non è nient'altro che un modifier e ha come sorgente la scena quindi praticamente tutto quello che è in scena viene bordato e ho anche delle opzioni per esempio nello stile thickness è a 25 se la alzo a 50 le righe sono più grosse se la alzo a 100 diventano sempre più grosse e l'opacità quindi quanto le righe devono essere opache le teniamo a 100 così sono grosse questo occlusion permette eh, anche di vedere le linee in trasparenza per questo io scelgo primo livello non vedo le linee più visibili ma vedo quelle della trasparenza e quindi per esempio potrei usarlo eh, raddoppiando questo modifiers io faccio un duplicato e sul secondo magari cambiamo il nome lineart eh, trasparenti Posso cliccare e scegliere qui il primo livello, abbiamo detto uno, di occlusion e magari lo spessore in questo caso lo faccio della metà e anche l'opacità della metà. Ed ecco che ho le linee di trasparenza. Ovviamente la trasparenza di tanti oggetti uno davanti all'altro potrebbe avere vari livelli, quindi questo è il primo livello di trasparenza, potrei voler disegnare un secondo livello di trasparenza allo stesso modo con un altro... Eh, modifier, quindi già così potete capire come può essere interessante per, delle, per dei rendering di eh, elementi magari appunto come in questo caso più tecnici. Eh, in qualsiasi momento se premo questo tasto non vedo il risultato del line art modifier sulla scena e eh, però lasciando questa immagine rimane nel rendering, quindi se premo F12 nel mio rendering lo vedo. Eh, se invece lo tolgo anche, tolgo anche questo, questa spunta scompare anche nel rendering, vedete le linee di trasparenza. Questo è molto comodo perché siccome abbiamo detto che è pesante da calcolare, adesso qua lo vedete in real time nonostante tutti questi cubi, ma eh, prendiamo una scena più complessa. Ora oltre ai cubi ho portato in scena un paio di palazzi di quelli che appunto ho realizzato per il mio tutorial. Se adesso provo a spostare la telecamera diventa sempre più difficile. E allora cosa faccio? Nel mio oggetto Line Art posso disattivare la visualizzazione nel viewport, fare quello che devo fare con molta più comodità e sapere che quando premo F12 nel render ci sarà tutto quanto, oppla, adesso ho cambiato un materiale per quello era tutto nero. E tra l'altro vedete ho la trasparenza e tutto quanto, volendo adesso disattiviamo questa cosa della trasparenza, torno a selezionare Line Art Modifier, non devo fare nient'altro che rimuovere anche questo occhietto, non mi serve buttarlo via. Vedete le linee tra l'altro che sono più vicine per gli oggetti vicini e più sottili per gli oggetti lontani? Che è quello che di solito in un disegno si vuole. Quindi questo è uno strumento col quale possiamo ottenere finalmente quelle linee di bordo che una volta era molto difficile ottenere nei software di disegno 3D. Se metto in scena anche una luce, mettiamo un bel sole, light, sun, lo tiro su, mi devo spostare nella visuale renderizzata, RR, lo giro in maniera da poter vedere qualcosa, il mio mondo in questo momento è piuttosto chiaro, Abbassarlo o alzarlo, riprendo il sole. Non vedete niente nelle selezioni come al solito perché avevo premuto questo tasto. E lo faccio perché altrimenti ogni volta che seleziono la Line Art Modifier vedo eh, le righine arancioni. Comunque adesso la luce si vede un po' meglio, ecco, e eh, se faccio un render adesso ho oh, quindi sia le, la luce, le ombre e anche le righe, che è quello che appunto come disegnatori a volte vogliamo. Su queste linee ho anche un discreto controllo, vedete che alcune mancano, come per esempio questa qui, questo cerchio non è finito. Allora, come facciamo? Andiamo a guardare e a riattivare il modifier sulla scena per poterlo vedere in diretta. Nascondo di nuovo le linee. Possiamo notare qui che ci sono le varie cose da disegnare. Quindi per esempio il contorno degli oggetti, e i bordi tra materiali diversi, qua c'è sempre lo stesso materiale. Eh, al i gli edge che sono marcati in un certo modo, le intersezioni tra un oggetto e l'altro. Eh, potete notarlo per esempio dove certi cubi si intersecano. Quindi mi tiro un po' più vicino a questi cubi. Guardate qui per esempio c'è un'intersezione tra cubi, nella mia line art adesso non è mostrato, se lo clicco appare l'intersezione tra i cubi. Cris sono invece tutte quelle linee eh, che si creano quando c'è un angolo mh, abbastanza vistoso tra due facce e l'abbastanza vistoso è determinato proprio da questo numero. Quindi se lo tolgo per esempio scompaiono tutte queste righe, questa del cerchio, questa. Ma se lo rimetto alcune appaiono, quali? Quelle che sono al di sopra di questa soglia, quindi più abbasso meno righe vedo, più alzo ed ecco che potete vedere i cerchi dietro che si riempiono. Andiamo a zoomare un po' con la telecamera per vedere meglio questi oggetti qua dietro. Potete vedere adesso che se abbasso crease scompaiono alcune linee, se lo alzo riappaiono. Addirittura se lo alzo tanto cominciano ad apparire quelle che creano i, i cilindri. Quindi questo funziona in maniera simile più o meno ad Auto normals Potremmo comunque trovare una posizione in cui ci piace questo e andare in Edit Mode negli oggetti. Devo ripristinare questa modalità di visualizzazione e selezionare per esempio certi bordi, che ne so, questi, questo bordo qui. Se facciamo tasto destro e scegliamo Mark Freestyle Edge, ecco che abbiamo informato Blender che questo bordo interno lo vogliamo sempre vedere. Per esempio potrei farlo anche per questo, tasto destro, Mark Freestyle Edge ed ecco che questo bordo diagonale viene sempre mostrato. Se torno sull'inart Art Modifier posso abbassare quanto voglio questo valore ma questa linea rimarrà sempre. Finché ovviamente clicco Edge Marks perché se tiro via Edge Marks ecco che scompaiono. Quindi abbiamo molto controllo su tutto questo. Per esempio, potremmo fare che queste linee le facciamo di spessore 70, ma non ci mettiamo i contorni. E duplico questo line art modifier e lo chiamo ehm, line art bordi, anzi contorni. E potrei dire che non tutte queste cose, ma solo i contorni sono grossi 100 o anche 120 e quindi si vede la differenza. Potrei anche cambiare materiale. Qui ho solo il nero, però se io creo un nuovo materiale e parto dal nero e lo duplico e lo chiamo red e invece che nero scelgo un bel rosso. Adesso nel mio line art modifier posso dire che i contorni li voglio in rosso ed ecco che sulla mia scena i contorni sono in rosso li vediamo di un rosso scuro perché in questo momento abbiamo questo use light che se tiriamo via le linee non rispondono più alle luci e hanno dei colori fissi quindi ecco per esempio in questo modo abbiamo generato i contorni in rosso e le linee in nero si mischiano in questo modo ma se noi mettessimo i contorni prima delle altre righe potrebbero anche sovrapporsi in maniera diversa. Possiamo anche utilizzare dei layer, quindi vedete questo layer è sulle linee, line art è disegnato su linee e anche line art contorni è disegnato su linee. Però se io nel mio oggetto Grease Pencil creo un nuovo layer che chiamo contorni, è un layer che lascio al di sopra di linee, potrei dire qua nelle opzioni che contorni va a essere scritto nel layer contorni. Mentre invece appunto le, il, la line art normale, chiamiamola line art line per capirci, viene messa nel posto normale. Adesso, ovviamente, anche il layer contorni devo togliergli Use Light. Ed ecco quindi, per esempio, che qui funzionerebbe come con i layer di Photoshop: sono sicuro che i contorni stanno sempre sopra. Se li spostassi in giù, invece, i contorni stanno sotto, e quindi le linee nere li coprirebbero. E questi sono mh, oggetti di Grease Pencil per cui posso farci un po' di tutto, posso anche aggiungere altri modifier, per esempio potrei aggiungere un modifier Noise e Composition di 1 e la posizione delle linee viene modificata moltissimo, Thickness di 1 e vedete è tutto molto rovinato, diciamo 0,5, quindi in pratica vengono generati dei valori casuali Posso farlo anche per strength, che sarebbe l'opacità, e abbasso, quindi vedete possono diventare delle linee molto meno. Alzo di nuovo il valore del word per andare verso un fondo piuttosto bianco. Capite quindi che ci sono tantissime possibilità di lavoro. Eh, già il noise modifier mi rende le cose eh, più varie, immaginate cosa potete fare nel momento in cui potete utilizzare per esempio delle texture per le pennellate, cambiare texture a seconda di cosa state, state disegnando, quindi appunto se siano i contorni, usare i layer, eh, quindi potete mettere dei layer con effetti di, di luce, con effetti di moltiplica. Ci sono tante possibilità e il tutto parte dalle geometrie che ci sono in scena e quindi anche potrebbe essere fatto, adesso sono bloccate qui, ma potrebbe essere fatto anche all'interno di un'animazione. Seleziono la telecamera, camera, scelgo I, location e rotation, vado al fotogramma 40, torno indietro, mi sposto, mi metto qui. E faccio di nuovo i location e rotation faccio durare la mia animazione 40 e viene generato ogni volta adesso viene generato al volo notare tra l'altro che il rosso manca nel primo fotogramma perché l'ho creato dal fotogramma successivo quindi mi trovavo per sbaglio al fotogramma 2 quando ho creato tutto quanto devo rigenerare il line art modifier qua in baking cancellare questo clear baked line art questi tasti tra l'altro bake sono disponibili per ognuno dei modifier bake cosa significa che invece di calcolare al volo per ogni fotogramma questi diversi eh, segni una volta che lo premo o per il singolo modifier o per tutti bake line art per tutti lo fa per tutta l'intera animazione in questo caso per tutti quanti il line Art modifier e se lo salva in questo modo quando vado a fare play nell'animazione è tutto molto più fluido perché non lo deve calcolare al volo finché almeno la scena resta la stessa e quindi diventa molto più facile. Adesso il modifier noise dà per esempio molta <ride> confusione, vado a ridurlo moltissimo, facciamo 0,1%. Ecco, adesso lampeggia appena appena, quindi vedete questo è il noise modifier, se io lo togliessi non fa più questo effetto di, di movimento insomma. Ci sono altri modifier, vi invito a guardare il mio corso di Grease Pencil, per esempio anche Multiple Strokes che raddoppia, eh, che disegna molti duplicati del segno a una certa distanza, quindi se facessi così in pratica eh, possiamo anche fare Fade. E... Posizionare il centro tutto di qua, ridurre un pochettino ed ecco che in questo momento ci sono più righe per ognuna delle righe e sfumano mano a mano. Quindi ci sono tante cose che possiamo fare nel momento in cui queste righe sono generate con Grease Pencil e non con i vecchi metodi diciamo di, di freestyle per esempio o con il classico metodo dell'inverted hull. Ora l'abbiamo visto all'opera sull'intera scena, e, ehm, però, abbiamo anche la possibilità di lavorare solo su singoli oggetti. Per esempio, se io dico che voglio le linee trasparenti, ehm, quindi vado a selezionare la in art adesso non posso fare niente perché è stato fatto il bake, e quindi non posso più fare niente. Eh, devo andare in uno qualsiasi dei, degli oggetti e fare un. Clear Baked Line Art in maniera che vengano cancellati tutti i bake e possa ripartire con delle altre impostazioni. Allora, per esempio, Line Art trasparente, invece che sulla scena, potrei scegliere oggetto e decidere di pescare con il contagocce solo questo oggetto. Ed ecco che le linee di trasparenza, magari non si notano tanto, vado ad aumentare l'opacità, ecco, le fa solo su questo oggetto. Per esempio invece di black, magari facciamo un altro materiale, faccio un altro slot, ecco abbiamo dots eh, stroke e potrei dire che le linee trasparenti le voglio fatte col materiale dots stroke e vengono disegnati solo dei puntini, in effetti sono quasi invisibili e quindi forse è meglio se li rendo più visibili. Ecco, quindi sto solo mostrandovi alcune delle possibilità quindi vedete adesso solo questo oggetto ha la trasparenza e quindi allo stesso modo posso regolarmi con gli altri. Potrei anche fare delle collection, quindi magari di nuovo ripristo una selezione. Questi due oggetti li infilo in una nuova collection, palazzi, ok e posso dire... Al mio lineart modifier che i contorni quelli rossi non sono su tutta la scena ma sono in una particolare collection in particolare la collection palazzi ed ecco quindi che ho il, le linee rosse solo sugli appartenenti a quella collection la trasparenza solo su quell'oggetto in più posso creare anche altri oggetti lineart sulla scena se non, quindi posso sia mettere di seguito molti modifier qui e poi per esempio avere dei modifier aggiuntivi qua sotto però ammettiamo che il noise voglia darlo solo ad alcuni eh, posso o usare mh, qui lo sistema dei layer per dire al noise agisci solo su un certo layer o su un certo materiale oppure potrei anche mettere in scena più di un oggetto Grease Pencil perché ne posso fare quanti ne voglio quindi potrei selezionare solo questo oggetto fare aggiungi Grease Pencil object line art e adesso mi ha aggiunto un altro line art posso chiamarla la line art dei cubi e qui ho altre opzioni agisce solo sui cubi e magari in questo caso semplicemente nel mio stile voglio che ci sia 200 di, eh, di spessore continua a lavorare ovviamente con questa telecamera con la telecamera della, della scena quindi Posso veramente mischiare un po' di tutto, avere diversi oggetti, grease pencil, per ognuno avere diversi modifier con caratteristiche diverse, questo permette la più grande libertà nella gestione e nella generazione di queste righe. Le prestazioni non sono proprio real time del tutto, in questo momento se facessi un play della scena vedete sta andando 7-8 fotogrammi al secondo, dipende da quanto è complessa la scena e dalle caratteristiche del vostro computer ovviamente e anche da quante linee andate a generare. Eh, però il eh, rispetto a freestyle che c'era prima è tutto un altro mondo e per eh, magari noi che disegniamo ci permette di ottenere facilmente magari con un word tutto nero evitando tutte queste stranezze quindi adesso nascondo line art cubi torno qua e nascondo le cose più curiose come quella dei contorni e quella della trasparenza tengo quella delle linee e la rimetto sui contorni ecco qui che possiamo avere una finitura molto eh, cartoon perché il il line art modifier mi dà le linee, le, con il nero ho le ombre nere, se vado a selezionare la luce istantaneamente posso cambiare la direzione delle ombre e avere un risultato molto simile a qualcosa di disegnato. In questo momento le ombre sono un po' scarse ma è semplicemente per le impostazioni qua di shadows che sono molto basse, se le metto a manetta ecco che all'improvviso le ombre diventano molto più accettabili, posso anche togliere soft shadows, eh, anche se questo introduce qualche artefatto, insomma, però ehm, per mostrarvi come per, per un disegnatore il, questo line art modifier può fare la differenza, insomma, con un mondo invece molto bianco, ho una situazione eh, più pulita, e non ho neanche bisogno, in realtà in questo caso potrei nascondere o non utilizzare il sole. E avere una, una scena in questo momento appare un po' grigia perché bisogna andare in Color Management e invece di Filmic scegliere eh, Standard, ed ecco che tutto quanto invece appare bianco. Quindi mh, questo è il Line Art Modifier in, spiegato in breve. Giocateci e provate tutte le opzioni perché è davvero un'opzione nuova ed interessante. Grazie mille, e alla prossima.